Ciao no, ragazzi, grazie per essere qui, cazzo, dopo tanti anni lo spazio della vista si riduce e non riesco a parlare, prende forma e dolore nel tempo, privandomi del controllo degli arti che, a presente di un tremolio, si trasforma in un violenta, vittima, il volto pronuncia l'agonia, il re! confondo col martoriato capo sei concentrato di dieci volte lo spazio esteriore non mi appartiene la mia vita sento il bisogno di privarne l'esistenza sento il bisogno di provarne l'esistenza